Spettacolare proprio un insieme stupendo che meraviglia arriva l'autunno arriva voglia di mangiarsi qualcosa di molto più cremoso avvolgente e oggi facciamo una pasta cremosa e avvolgente profumi d'autunno bilanciamento di sapori con tendenza dolce una tendenza invece un pochino più sapida parte croccante perché a noi la parte croccante ci piace e ci facciamo proprio un bel piattino un bel primo piatto adatto per un semplice pranzo anche in realtà della settimana ma potrebbe essere anche un piatto adatto per una cena a tema autunno ad esempio quando avete degli ospiti siete pronti a fare questa ricetta ultra easy ve la spiego veramente in pochissimi passaggi partiamo con un bel soffrittino porro come dico io porro mi sforzo un po' l'ho preso direttamente nell'orto questo ho fatto le stories di instagram che lo raccoglievo e adoro il porro con la zucca e tanta roba molto più roba che ehm, la cipolla perché con la cipolla il tutto risulta un po' più anemico il porro arricchisce Invece prima lo tagliamo a pezzetti non troppo grandi e poi lo facciamo soffriggere con un bel giro d'olio nel frattempo noi prendiamo la zucca io ho scelto la zucca delica che è la mia varietà preferita ed è molto versatile altrimenti potreste scegliere come varietà adatte la violina oppure anche molto la mantovana La tagliamo a metà, togliamo i semi interni Sbucciamola e tagliamola a cubetti abbastanza piccoli Chiaro che più i cubetti sono piccoli prima cuoceranno Quindi regolatevi voi Li mettiamo nella padella Facciamoli andare assieme al porro Pizzico di sale e cominciamo ad aggiungere dell'acqua L'acqua servirà ovviamente per ammorbidire la zucca Mettiamo il coperchio e facciamo andare circa 15 minuti 20 dipende insomma quanto, quanto saranno grandi i pezzi di zucca Sappiate che io adoro fare una cosa quando mancano pochi minuti alla fine della cottura, prendo con un cucchiaio un pochino di mm, zucca cotta e la schiaccio con la forchetta in modo tale da aiutarmi ad avere una crema pazzesca. Nel frattempo che la nostra zucca cuoce, ovviamente avremmo messo anche sul fuoco la nostra pentola d'acqua per la pasta, prendiamo dello speck che regalerà una sapidità a questa pasta molto Giusta perché la renderà equilibrata ricaviamo delle fettine circa 80 grammi non troppo sottili ma neanche troppo spesse quindi eh, non so se avete il pezzo come nel mio caso lo fate voi altrimenti andate dal vostro salumiere e gli dite di tagliarla ecco un pochino più sottile rispetto alla classica fetta spessa che si usa per fare i cubetti e appunto ricaviamo dei cubetti in padella li facciamo rosolare con un goccino di olio ma proprio un velo e ovviamente dovranno risultare croccanti nel frattempo diventa sempre più buio li teniamo da parte e comunque il grasso lo teniamo nella padella perché adesso arriva il pane un pane di segale io ho scelto o comunque io vi consiglio un pane integrale un pane scuro perché riequilibrerà anche in questo caso la dolcezza della zucca perché ovviamente se abbiamo un pane nero che ha una tendenza dolce inferiore al pane bianco capite anche voi che Diamo equilibrio al piatto Quindi ricaviamo anche qua delle fette Poi le spezzettiamo in un mixer Frulliamo fino ad ottenere dei pezzetti piuttosto grossolani Per questo io non vi consiglio il pane secco secco Perché altrimenti vi risulterebbe subito pangrattato E in quel caso il pangrattato asciugherebbe troppo poi la pasta Quindi pezzetti, granuli Se preferite, siccome deve essere un pochino fritto questo pane Aggiungete ancora un goccino di olio Facciamolo andare Abbastanza piano perché altrimenti tende a bruciarsi subito. Vedrete che comunque risulterà croccante. Basta farlo saltare spesso. E poi ci aggiungiamo anche delle noci in questo pane tritate a coltello facciamole andare anche qua poi aggiungiamo lo spec e quando il tutto è bello croccantoso ci fermiamo e teniamo da parte ora la pasta io ho scelto delle penne, ovviamente scegliete la varietà di pasta che preferite vi consiglio comunque di usare una pasta corta quando la pasta risulta al dente la mettiamo nella nostra padella in cui è stata cotta la zucca e magari la zucca prima di ricevere la pasta la potreste aromatizzare con un po di rosmarino che ci sta benissimo tritato fino e un po di pepe facciamola andare ok aggiungiamo della ricotta per avere una parte ancora più cremosa quando la pasta è pronta spegniamo il fuoco aggiungiamo il granone e finiamo di saltare impiattiamo completando la nostra pasta con il crambolo ovviamente, un po' di pepe nero gratuja e basta, si mangia subito. Spero tantissimo che questa ricetta vi sia piaciuta, è molto pratica, molto veloce. Sappiate che è una pasta che mette d'accordo moltissimi, perché i gusti sono molto... C'è anche chi non piace la zucca, ad esempio, siccome c'è lo spec che attenua la dolcezza, la gradirà bomba. A proposito di speck, se siete vegetariani eh, potreste riequilibrare la dolcezza della zucca con del radicchio sfumato con un goccino di vino rosso e lo aggiungete magari sopra prima di eh, servirla ci vediamo ovviamente anche su instagram se vi va di dare un'occhiata insomma trovate anche altre idee quelle super bellasci vi lascio qua come sempre altri due video se non li avete ancora visti iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche eh, rimanete sempre aggiornati sui nuovi video mi, mi confondo e invece qua sotto c'è il collegamento per andare direttamente sul blog e vedere la ricetta scritta e noi ragazzi cari ci vediamo molto presto con un nuovo video ovviamente arrivederci sempre mani bloccate eh? a fine video se sì. il freddo gioca brutti scherzi